benvenuti alla seconda puntata di sulle rive di una nuova era, gli ecovillaggi e le reti. Allora io sono Lara Fontanelli, co-presidente della Rive e socio dell'associazione da ormai dieci anni e prima di entrare nel tema di oggi vi vorrei ricordare che il prossimo appuntamento sarà il 18 aprile con Giorgia Lattuca, l'altra co-presidentessa, che ci farà conoscere Riccardo Clemente e Mario Cecchi del Popolo degli Elfi in un incontro eh, dal titolo il segreto della longevità tra luci e ombre e vi volevo anche ricordare che potete guardare i video quando volete li trovate sul canale di youtube di rive su facebook e sul canale telegram e invece oggi vi presento alfredo camozzi della comune di bagnaia ciao alfredo Ciao, eh, raccontaci un po di te di chi sei che cos'è la comune di bagnaia ma dunque io innanzitutto sono un docente di filosofia e storia in pensione e la comune di Bagnaia vive eh, dal 1979, quest'anno compie il suo 42esimo anno e, ed è nata dall'unione di due precedenti comuni, per cui la storia di Bagnaia risale praticamente alla fine degli anni 60. Quello che metterei in evidenza è che si tratta di una comune, eh, nel senso della totale condivisione dei beni e delle risorse umane, delle decisioni e dei diversi servizi che avvengono all'interno della realtà della comune, di compresa l'attività agricola, eh, ovviamente biologica, e dall'altra parte eh, una realtà che eh, punta eh, come ecovillaggio all'autosufficienza non solo alimentare ma anche energetica. Uh, oltre a questo possiamo dire che uh, abbiamo tantissime attività che si svolgono sia all'interno della Comune sia all'esterno, soprattutto anche uh, a livello locale, bensì uh, alcune attività uh, riguardano anche relazioni di carattere internazionale. Um, posso dire che personalmente sono stato Presidente della Rive dal 2008 fino al 2012 e che ho visto nascere sostanzialmente la rete a partire dal eh, 1996 quando è stata fondata a, a seguito di un convegno da Alessano organizzato allora dal GEN, cioè il Global Village Network eh, Alessano si trova in Puglia eh, e poi eh, ovviamente con la frequenza costante ogni anno delle varie attività della rete prima con persone diverse dal sottoscritto, ma a partire dal 2007 in maniera costante eh, io, eh, oltre ovviamente a, ad altri eventi a cui ho partecipato in precedenza. Bene, grazie Alfredo e allora entriamo un po' nell'argomento di oggi, provando a rispondere alla domanda. Gli ecovillaggi sono o possono essere una risposta concreta nell'attuale crisi sociale, economica e ambientale? Ma sicuramente sono una risposta vincente, prima di tutto perché eh, sono un modello eh, di esistenza che vuole essere una sorta di ingegneria sociale. Uh, gli ecovillaggi sono come delle piccole entità autonome esistenti all'interno dello Stato, potremmo dire quasi delle enclave libe di libertà all'interno di un'organizzazione statale che molto spesso non è così uh, diciamo, uh, favorevole ai propri, ai propri cittadini. L'ecovillaggio uh, è un luogo nel quale è possibile conciliare da una parte l'impegno nel territorio, l'impegno sociale con l'impegno ecologico, e inoltre anche eh, un modello di eh, resilienza, non solo perché nell'ecovillaggio hai la possibilità di eh, trovare eh, la pos eh, un contatto di comunione con gli altri membri della realtà comunitaria ma anche perché eh, hai la possibilità effettiva di eh, metterti alla prova attraverso lavoro quotidiano attraverso gli impegni che prendi in relazione con gli altri e una condizione fondamentale dell'ecovillaggio è quello di tenere conto che le tue eh, personali eh, energie debbono comunque fare i conti con le energie degli altri e quindi devono tentare di conciliarsi con gli altri, quindi anche le relazioni sono fondamentali, quindi non soltanto l'aspetto, chiamiamolo così, economico, eh, che può perché garantisce la base materiale di esistenza dell'ecovillaggio. Dalla nostra esperienza abbiamo visto che eh, l'aspetto economico aiuta molto anche sul piano relazionale e sul, sulla possibilità di fare andare avanti eh, l'ecovillaggio, questo è il motivo per il quale noi abbiamo fatto la scelta della condivisione totale delle risorse, cioè sostanzialmente non abbiamo proprietà private individuale, ma tutte le proprietà, i vi compresi i nostri redditi, vanno direttamente all'interno della, della Comune e quindi di conseguenza eh, è la Comune è la proprietaria di ogni tipo di bene che esiste nella Comune di Bagnaria. Uh, e noi siamo semplicemente coloro che gestiscono i beni che comunque sono i beni che noi abbiamo messo senza divisione di quote all'interno del comune come proprietà indivisa um, quindi eh, il nostro è un modello che ha resistito anche per questo motivo non, ovviamente non solo per questo motivo certamente le difficoltà sono state tante eh, che sono superate, altre se ne profilano perché vivere nella realtà comunitaria non significa che siamo dei santi, significa che siamo delle persone che si confrontano con, quotidianamente anche con i propri limiti no? e quindi di conseguenza con la necessità anche di, eh, di mettersi in discussione di acquistare, acquisire anche la capacità di farlo concordo notevolmente. Allora, ehm, ti volevo chiedere anche, appunto, parlando di, di Bagnaia, nello specifico, se, mh, se in questo periodo uh, particolare, ecco, chiamiamolo così, ehm, cosa è cambiato nella vostra vita quotidiana cosa, e, e soprattutto anche nella progettazione futura, ehm, sia appunto a livello uh, di relazione, sia a livello economico, e, quindi cosa, cosa è cambiato nella comunità? Ma dunque eh, innanzitutto posso dire questo, che il Covid è stata ovviamente una batosta piuttosto pesante per quanto riguarda tutte le attività a cui noi eravamo abituati come relazione esterna eh, perché eh, bisogna dimenticare che con le restrizioni che ci sono tante iniziative non sono state possibili dal, dal marzo dell'anno scorso fino ad oggi speriamo che ci sia la possibilità di aprire tra poco ma purtroppo sembra che attualmente ancora siamo dentro i tunnel eh, la cosa che eh, è cambiata quindi è che anche le attività per le quali noi eravamo eh, diciamo così ormai eh, soliti eh, fare queste attività non sono state possibili, da, dal maggio, dal tre, primo maggio e poi tutti i maggi che facciamo nel mese eh, cantando e, e a poesia, poesia d'improvviso nelle, nelle aie, eh, vicine alla nostra realtà comunitaria, anche qualche volta un po' lontano, eh, fino alla celebrazione del 25 aprile, la, la questione poi eh, di terra rossa che noi organizziamo normalmente intorno al 23-24 di, di giugno, Insomma, queste sono attività, diciamo così, ormai storiche della realtà della comune di Bagnaia che comunque non si possono fare, comprese le, le feste eh, periodiche che noi organizziamo nel mese di settembre. Quindi queste sono attività che non abbiamo potuto fare, ripeto. Eh, vi sono attività che invece abbiamo potuto in qualche modo mantenere alcune attività online, in modo particolare contatti con la Rive, eh, direi piuttosto costante, molto importanti sono gli incontri che facciamo almeno un paio, eh, dopo, ogni paio di settimane, e l'altra cosa importante è il contatto anche con un gruppo del GEN Europa, con il quale ci vediamo ehm, a scadenze grossomodo eh, bimensili. Ecco, grossomodo per dare un'idea, ehm, proprio per poter portare avanti eh, lo scambio, eh, la conoscenza reciproca, l'approfondimento eh, di temi di interesse comune. Uh, ovviamente uh, la vita interna uh, è cambiata uh, su altri aspetti, è cambiata perché uh, abbiamo dovuto prendere delle precauzioni. Noi siamo una comunità nella quale esistono uh, varie persone, soprattutto i fondatori o anche le persone di lunga permanenza come me e Emi, uh, che è la mia compagna e mia e moglie, che sono persone considerate fragili cioè, alcune lo sono anche diciamo realmente con malattie che hanno avuto piuttosto pesanti eh, altre meno però eh, il, la fragilità ovviamente esiste quindi di conseguenza abbiamo deciso di proteggere queste persone la protezione avviene in vari modi la prima è che chi ha relazioni chi fra di noi ha relazioni con l'esterno più frequentemente più frequentemente dai tamponi, per esempio. Eh, chi ha ehm, dato fuori e quindi ha avuto la possibilità di andare a trovare eh, parenti, amici per motivi eh, legati molto spesso anche ad emergenze, purtroppo, eh, tornano, ma ovviamente tornano tamponati e, e rispettano un periodo di eh, quarantena. Teniamo presente che eh, la dislocazione delle delle abitazioni qui a Bagnaia tutto sommato lo permettono, quindi questo eh, aiuta eh, al, il fatto che le persone non si sentono separate dal vivere comunitario, ma è eh, un servizio che a loro volta danno alla comunità eh, accettando, questo, accettando questo limite. Eh, ovviamente al termine della quarantena eh, ritornano a stare insieme con noi e questo ha permesso il fatto che nessuno di noi è stato contagiato. Uh, così come uh, nessuno di noi uh, è ha contagiato altri. No? Uh, è vero che abitiamo in un ambiente dove il contagio non è stato molto, uh, molto forte, uh, siamo in una piccola frazione del comune di Subicile, uh, ma, <coughs> ma è altrettanto vero che per esempio il comune di Subicile è stato zona rossa per molto tempo, mm. proprio a causa della... della della presenza di numerosi, numerosi contagiati e numerosissime persone poste in quarantena. Quindi eh, ci siamo resi, diciamo, responsabili ecco, di questo. Ovviamente questo significa che le attività che vengono dall'esterno eh, non sono state possibili o fortemente limitate, perché il... Il problema, il problema che c'è è appunto quello di evitare eh, di essere da un lato contagiati e dall'altro di contagiare. Non siamo frenegazionisti, eh, secondo me una posizione del genere è assurda e lo dico anche perché, eh, perché sono dati oggettivi. Si può avere visioni diverse sulle vaccinazioni, si può avere visioni diverse su altri argomenti, ma non sul dato oggettivo in sé. Uh, si può avere visioni diverse anche rispetto alle disposizioni prese a livello nazionale. Per esempio, personalmente penso anche che sia una, una, una grossa come si può dire, eh, esperienza autoritaria quello che l'Italia sta in questo periodo vi, eh, vivendo e quindi eh, in questo ci sono dei, dei rischi dei rischi reali che dovrebbero preoccupare tutti ma che comunque eh, possono anche far crescere un senso di attaccamento alla libertà e alla democrazia ancora maggiore e questo può essere anche un'energia che può esserci utile nel prossimo futuro ecco quindi io credo che con tutte queste consapevolezze sia comunque importante prendere molto sul serio la pandemia e non riderci sopra. La cosa, che, la cosa che, che, che facciamo è che abbiamo, ci scambiamo ovviamente costantemente informazioni, prendiamo insieme le decisioni su come agire e Quindi noi adottiamo il metodo del consenso, quindi di conseguenza se c'è anche una persona che non è d'accordo si cerca in un qualche modo di trovare un compromesso, una soluzione che permetta di trovare una linea comune, non sempre la cosa funziona, in quel caso si fanno piccoli gruppi e si cerca di togliere o di smussare gli angoli e in modo di poter poi riprendere, riprendere insieme. In questo momento noi viviamo una situazione relativamente tranquilla dal punto di vista della malattia, nello stesso tempo stiamo ponendoci domande sulla permanenza degli ospiti di lungo periodo e quindi stiamo discutendo di questo e poi abbiamo la possibilità comunque di gestire le, il, un territorio che è molto bello sono 80 ettari quella è la proprietà della comune per cui eh, passeggiare e muoverci per non è un problema dal punto di vista economico abbiamo avuto non abbiamo avuto grossi, grosse conseguenze, anche perché uh, diversa gente viene ad acquistare i nostri prodotti qui in, uh, nella alla comune, perché siamo anche un'azienda agricola, la quale viene gestita da una cooperativa a cui l'associazione affitta i terreni e le, e le, e le, e le, e le case amnesse. E Quindi questo è il, il, uh, il punto. Ecco, se mai c'è un problema, un problema... Uh, chiamiamolo così sociale, forse un'irritazione un po' uh, superiore rispetto ad altri momenti, dato il fatto che comunque non possiamo andare troppo in giro. Quindi questo è il fatto. Noi siamo uh, persone che amano molto viaggiare e tenere i contatti con l'esterno. Purtroppo questa, questa situazione ci, ci costringe e uh, qualche livello di irritazione fuori le righe eh, maggiore eh, oggi rispetto al recente passato. Se devo rilevare una, una differenza è proprio questa difficoltà, no? perché avviene proprio nel momento in cui invece abbiamo nuovi arrivi, e eh, questo ovviamente da un lato riempie di gioia, dall'altro parte le persone eh, che vengono ci vedono un pochettino più nervosetti, che ovviamente non facilita tanto la comunicazione quotidiana. Però eh, direi che, che in generale, le cose procedono in maniera positiva. Ehm... Sì, infatti, a livello... So agricolo. se ho toccato tutti, tutti sì. gli argomenti che hai chiesto. Sì, sì, praticamente sì. Avevo okay. <ride> anche altre domandine da farti, ma hai già, <ride> hai già espresso tutto in realtà. Um, L'unica cosa che ti chiedo un po' più nello specifico è sull'ambiente, perché appunto dicevi che a livello ovviamente di azienda agricola non, non è cambiato niente ovviamente, perché la, il lavoro è andato avanti come sempre. E, um, ti volevo soltanto chiedere se credi che questo periodo storico abbia influito invece sulla crisi ambientale che ormai c'è in atto da, da decenni, quindi visto Ma, il... eh, Paradossalmente direi che ci vorrebbe un Covid ogni anno per l'ambiente, <ride> ovviamente qualcuno... <ride> Esatto. Però non prenda, non prenda seriamente questa... questa. <ride> Però eh, nel senso che eh, di fatto eh, c'è una vita eh, animale eh, soprattutto eh, molto, molto più eh, viva e, e vivace e attiva. Eh, quello che io sto notando, per esempio, è che si vedono caprioli eh, a poche decine di metri da casa... Uh, cinghiali altrettanto, istrici altrettanto, le... si sta rinfoltendo il numero delle, delle uh, gallinelle d'acqua dolce che sono uno dei segnali di, uh, di benessere ecologico uh, nel, nostro, nel nostro laghetto. Eh, abbiamo, la, abbiamo avuto eh, a giugno scorso una quantità enorme di lucciole che li abbiamo sempre ma non in così grande eh, presenza eh, quindi vuol dire che eh, la, la vita eh, che la natura ci offre eh, ne ha trovato un vantaggio su questo, nonostante i cacciatori, nonostante, nonostante le, le, le, tutti i limiti che vengono posti ovviamente, alla, alla, ma forse anche perché il nostro territorio è comunque un territorio protetto, perché l'intero eh, nostro bosco è eh, un bosco che, nel quale i cacciatori non possono cacciare, perché è così considerato. Un bosco di ripopolamento, ebbene eh, non soltanto eh, i fagiani, ma un po' tutti gli animali vi si rifugiano, un po' come se avessero una specie di comunicazione non verbale, anzi ce l'hanno di certo, eh, in base alla quale vanno nei luoghi eh, che sono considerati un pochettino dei, dei santuari sotto certi aspetti. bene la comunità di Bagnai è un po' è questo. No? Un po' è questo perché il nostro bosco, che sono praticamente 45 ettari, è pieno di, di, di vita animale e questo naturalmente ci aiuta tantissimo anche per quanto riguarda la salubrità dello spazio nel quale noi viviamo. Perché ovviamente se questo avviene per gli animali vuol dire che c'è una ottima condizione ambientale anche per gli esseri umani. Um, e ovviamente cerch cerchiamo di, tenerci, di tenere cura del nostro territorio. Questo è chiaro, eh, come tutti il resto tra gli ecovillaggi fanno, ehm, faccio l'ultimissima domanda. Allora, abbiamo parlato di ecovillaggi in generale, di Bagnaia come esempio concreto. E sapendo eh, che sei molto attivo in rive, ti chiedo anche di raccontare a chi ci segue quali strategie stiamo attuando in questo momento come rete. Prima hai parlato degli incontri online tra gli ecovillaggi e poi abbiamo, te per primo stai portando avanti una proposta di legge ecco sì. Sì. Eh, allora, come rete l'impegno allora, naturalmente è stato quello che abbiamo profuso online eh, Federico eh, di Lume Federico eh, Pal di Lumen eh, io eh, per eh, per Bagnaia Uh, eh, ma comunque entrambi per la rete italiana dei villaggi ecologici e Coboldo uh, per uh, Damanur, ma, uh, Povoldo è presidente della CONACRES, che sarebbe il coordinamento nazionale eh, delle comunità eh, etico-spirituali e ed int ed ed intenzionali. Eh, poi abbiamo la Cinzia Peniatti che si è impegnata per, per il cohousing. Questo gruppo di persone hanno buttato giù eh, gli argomenti di una legge che poi è stata sistemata insieme con eh, esperti eh, giuristi, eh, avvocati, esperti del comune, i eh, quali ci hanno aiutato a, a dare una veste, eh, come si può dire, parlamentare, giuridica no, della, della legge, la quale eh, è stata poi eh, sollecitata in un primo momento, poi successivamente anche depositata, Uh, alla Camera uh, di recente, alla fine dell'anno scorso, nel 2020, e che attualmente stiamo cercando di promuovere, uh, non soltanto premendo sui parlamentari prevalentemente dei 5 Stelle che hanno dato la loro disponibilità in questa direzione, uh, lo dico non perché io sia dei 5 Stelle, anzi non lo sono affatto, ma perché è giusto dire uh, che ci sono stati dei parlamentari di una certa parte politica che hanno preso questo tipo di iniziativa, e, eh, e dall'altra parte, e dall parte il, il, eh, stiamo cercando appunto di dare gambe a questa legge attraverso una raccolta di firme. Eh, la raccolta di firme ovviamente non ha un significato eh, giuridico, perché giuridicamente è l'interparlamentare che conta, ma può essere un appoggio, un sostegno un, un, un, di carattere politico ad una dal basso, Uh, indipendentemente da come la pensiamo uh, politicamente, uh, sostegno alla legge e quindi uh, lo strumento è l'interparlamentare, uh, l'adesione alla raccolta delle firme è un impegno sociale uh, della, della rete e quindi da questo punto di vista siamo ovviamente... Uh, ovviamente impegnati. Poi eh, altre cose, eh, la partecipazione agli incontri eh, bisettimanali eh, è molto bella perché andiamo proprio dentro le questioni degli ecobinaggi, eh, cosa che molto spesso manca a, ai nostri incontri eh, periodici, dove ci perdiamo di più su aspetti di carattere organizzativo, eh, o di carattere, di carattere eh, burocratico, eh, qualche volta siamo anche un po' noiosi eh, proprio per questo motivo, ma almeno questo è il mio giudizio. Ma eh, ovviamente eh, bisogna fare anche quelle cose lì. Però bisogna trovare naturalmente anche lo spazio per poter far sì che eh, si parli davvero delle questioni concrete, perché sono quelle che determinano la vita o eh, la fine di un'esperienza di eco-villaggio. Quindi è molto importante questa cosa. Il fatto che ci sia spazio per poter scambiare, non solo informazioni, ma scambiare esperienze. No? Perché poi si impara sempre, si impara sempre. Non si impara soltanto dai, fra virgolette, dai vecchi, così, o dalle esperienze più longevi. Si parla anche delle esperienze gio più giovani, perché eh, danno informazioni utili per esempio, per coloro che pensano già di essere in una situazione no, ottimale, poi in realtà qualche volta si trovano in una situazione di difficoltà. Per esempio, per il cambio generazionale: come farlo? No? Per esempio, eh, come, come gestire gli ospiti di lungo periodo? Per esempio, come, per esempio, le comunità giovanili non si pongono tanti di questi problemi, anzi, non ce li hanno, hanno problemi altri, che quello di espandersi. No? Mentre eh, una comunità come la nostra più. Più, più vecchia ha uh, il problema anche di come difendere ciò che è stato fatto fino a questo momento. No? Quindi, e quindi ci possono essere delle divisioni no? che si creano proprio su questa base, sul fatto che c'è un'esperienza storica che in qualche modo difende ciò che è stato realizzato e, da, e quindi lo vuole promuovere anche nei, nei, nei giovani e dall'altra parte i giovani vogliono portare anche qualcosa di diverso e quindi un, può esserci un contrasto e una, una, una difficoltà. Bisogna invece ascoltare c'è la possibilità di superare, sia dagli uni che dagli altri, le difficoltà che possono incontrare. Sì, infatti una delle cose positive che ci ha dato questo, questo periodo è che ci stiamo incontrando forse un po' di più. Eh, rispetto stiamo dialogando di più rispetto al vedersi di persona per le difficoltà che certo, ci sono. Cioè, di devo dire che devo dire, io intanto ringrazio molto Lara e anche Giorgia perché eh, tutto il direttivo attuale perché io sto notando che c'è eh, un attivismo eh, molto positivo eh, nei confronti della rete e quindi e che le cose stanno andando avanti in maniera eh, giusta, sulla giusta strada, ecco. eh, che è quello appunto di pensare che eh, l'esistenza degli ecovillaggi e insieme dei soci che appoggiano la rete italiana di villaggi ecologici sono una sinergia eh, fondamentale Uh, perché anche perché da una parte vedete i soci hanno la capacità di dare uh, degli stimoli e delle idee uh, da persone che uh, desiderano vivere negli ecovillaggi, quindi si aspettano, quindi vivono ancora nella condizione del sogno. Uh, e dall'altra parte l'ecovillaggio che qualche volta rischia di vivere uh, la vita quotidiana no? e quindi il sogno sì c'è però qualche volta resta un pochettino lì no? nel cantuccio invece, invece è importante ricordarlo per poterlo, per poterlo riproporre perché la vita quotidiana molto spesso ti porta altrove ti porta alle preoccupazioni di tutti i giorni no? uh, uh, lavorare per poter portare uh, il necessario alla comunità o l'ecovillaggio uh, pensare a, a sistemare i tetti o a sistemare uh, le, le, le caldaie uh, pensare a a, a come andrà la prossima riunione, Dio mio, che problema avremo il prossimo incontro, rischiamo di, di, di, di non essere d'accordo, forse sì, no? eccetera, eccetera. No? Quindi praticamente preoccupazioni che riguardano la vita di tutti i giorni, eh, dimenticando per esempio che dall'esterno ci si aspetta che l'equilibraggio dia anche un segnale di speranza, perché di fatto sono delle, sono delle esperienze, delle realtà, di speranza e di possibilità concreta. Eh? Uh, Utopia uh, ha due radici no? una è utopos che significa non luogo l'altra è eutopos che significa luogo felice cioè un luogo che c'è non un luogo che ci sarà domani no? ma che c'è e quindi di conseguenza è importante è importante Uh, che uh, questo messaggio in qualche modo vada dal mediato. La rete svolge un ruolo fondamentale su questo. Su questo non c'è dubbio. Cioè, c'è stato io che ho vissuto la, la, la fase artigianale della rete, no? sostanzialmente quando uh, la rete ancora uh, era prevalentemente uh, diciamo così scambio tra Ecovillaggi, qualche volta anche eh, basato più sul rapporto amicale che sul rapporto reale di eh, collaborazione, eh, oggi è una rete che parla un po' a tutti, no? che non parla soltanto alla, agli Ecovillaggi, ma che parla anche a persone che sono alla ricerca. Basta vedere quante persone visitano il sito della rete, basta vedere anche quante persone... Anche io sono rimasto meravigliato per vedere il sito di, della, del film di Bagnaia, è stato visitato da 104.000 uh, visioni. È cioè, rimasto così. <ride> l'ultima no, co cosa, che l'ultima cosa che, che secondo me andrebbe andrebbe uh, uh, detta, per esempio, sono anche le azioni che fanno i singoli ecovillaggi. Pensate per esempio all'attivismo di un ecovillaggio come eh, Antico, ma poco conosciuto come Orosia no? in, in, in, nel Piemonte, no? eh, che è nato come ecovillaggio eh, femminista e che esiste anch'esso da, da molti decenni che mette in piedi, quest'anno per esempio ha messo in piedi l'evento che fanno normalmente, ha messo in piedi online con tantissimi stimoli eh, che tra l'altro sono stati registrati e che sarebbe anche interessante far girare. Um, altra cosa che metterei in evidenza, no, le attività che fa normalmente eh, altri villaggi in modo particolare Tempo di Vivere sul tema della... Della, del, delle relazioni, uh, altre attività che vengono portate avanti ma anche da Lara stessa, ma direi anche da Francesca Guidotti per quanto riguarda uh, sia il tema delle relazioni sia il tema della conoscenza degli ecovillaggi, uh, l'impegno che viene portato avanti uh, da Lumen, no? con le loro proposte uh, direi, direi quasi settimanali no? online. Questa è, dimostra una vivacità davvero notevole, davvero notevole, e che va al di là degli incontri che noi facciamo. Quindi posso dire che il Covid da questo punto di vista si ha insegnato che eh, in un'assenza di eh, vicinanza, eh, diciamo così fisica, è comunque è un patrimonio importante della rete, quello di sentirsi solidari, fisicamente, solidari gli uni con gli altri, Uh, uh, ha portato anche a scoprire l'importanza delle relazioni online uh, che, che sono possibili, sono possibili, no? eh, coprendo quindi un vuoto che a prim'era sarebbe stato difficile da colmare uh, dopo un anno di, di, di, di Covid. Ecco, vorrei dire una cosa, un anno durante il quale Uh, si è partiti con grande speranza che terminasse presto, con un grande desiderio da parte di tutti anche di cooperare no? perché si superasse quell'impasse. Uh, arrivando poi alla delusione che dopo un anno le cose fondamentali non sono state fatte, è stato speso poco per la sanità, è stato speso poco per la scuola, è stata data un'informazione cos costantemente poco uh, trasparente Uh, e, ma soprattutto contraddittorie. Quindi queste sono cose che andrebbero risolte. Uh, e la responsabilità non è soltanto, tra uh, dei governi, è anche delle opposizioni e anche, anche, anche delle persone che non si sono fatte sufficientemente sentire uh, in maniera propositiva e non stupidamente negazionista in questa condizione. Allora concludiamo che è finito il tempo a nostra disposizione e vorrei ringraziare Alfredo ehm, e a tutti voi che, che ci state ascoltando in questo momento vi ricordo che ci, il prossimo appuntamento sarà il 18 aprile e potete scrivere nella chat eh, se avete delle domande o temi che vorreste che affrontassimo nelle prossime puntate e, ehm, e visto quello che diceva anche Alfredo prima Ecco, se volete seguire quello che fanno gli ecovillaggi e la, la Ribe, potete iscrivervi alla nostra newsletter. O grazie, grazie Lara, un abbraccio. Grazie, grazie a tutti.